Ciao bambini, eccoci tornati ad una nuova storia. Oggi racconteremo il buco di Anna Jenas. Giulia era una bambina normale, come ogni altra. La sua vita era felice e serena. Ma un giorno, all'improvviso, tutto questo finì e lei si ritrovò con un grande buco nella pancia. Da lì dentro uscivano mostri. ingoiavano ogni cosa lei provò a riempirlo a chiuderlo a cancellarlo per far scomparire quel vuoto che invece diventava sempre più grande e in verità le furono offerti tappi di vario tipo. C'erano tappi buoni, e altri apparentemente buoni. C'erano tappi ingannevoli ed altri molto pericolosi. lei cercava e cercava ma non riusciva a trovare il tappo giusto finché smise di cercare che vert vacillò un poco e cadde a terra sentiva tristissima e cominciò a piangere prima timidamente poi urlando e strillando poi di nuovo piano fino al silenzio in questo silenzio udì una voce proveniente da terra che le diceva smetti di cercare fuori cerca dentro di te dentro di me Cominciarono ad uscire parole. Colori. E melodie. mondi meravigliosi che non aveva mai immaginato erano mondi magici E le restituivano la sensazione di appartenere a qualcosa. In cui si sentiva nel suo elemento come a casa. Felice della scoperta, cominciò ad avvicinarsi agli altri in modo diverso. Vide che anche gli altri avevano i loro mondi magici, in cui viaggiavano spesso e da dove tornavano con bellissimi regali che condividevano tutti insieme. Così, piano piano, il buco divenne sempre più piccolo. ma fortunatamente non scomparve mai. Così lei poteva tornare quando voleva in quel mondo colmo di sorprese. Anche questa volta la storia è terminata. Ciao bambini, alla prossima storia.